Bene, buonasera a tutti e a tutte. Intanto parto facendo un ringraziamento al nostro Presidente del Lanci nazionale Antonio De Caro e al Presidente Baroncini, ma soprattutto ad Antonio perché è un instancabile sindaco che ci carica, ci riempie di energia e soprattutto ci mette nelle condizioni di poter lavorare anche con coraggio, con tenacia, ma soprattutto mettendo a terra le cose. Il tema di oggi è quello del lavoro e io lo collego all'impresa. Non c'è lavoro senza imprese, non c'è impresa senza lavoro, l'abbiamo sentito prima e ne abbiamo parlato. Penso che lo Stato, la comunità e il mercato sia l'ecosistema migliore per mettere a terra tutto questo. E lo dobbiamo fare anche in quel contesto delle nostre comunità, lo ricordava prima il sindaco Gori. Eh, noi non abbiamo, diciamo, attivamente in prima di tutto la responsabilità del, diciamo, di mettere a terra il tema del lavoro, ma possiamo farlo nelle nostre comunità lavorando su questo. E il primo elemento è la formazione: il tema dell'università, il tema degli istituti tecnici, che ovviamente sono un punto di partenza e quindi i sindaci devono concretamente mettere a terra queste cose. Sul nostro territorio stiamo lavorando, grazie anche ai contributi del PNR grazie ai piani integrati, a un, pro un progetto molto importante che abbraccia la città metropolitana di Bologna, che è la città della conoscenza, un elemento che serve per dare quell'impulso al mercato del lavoro, in un territorio dove l'impresa non manca e c'è anche quell'impresa cooperativa che allarga i confini e mette al centro le persone. Ecco è su questo che noi dobbiamo focalizzare il nostro impegno, cioè dobbiamo lavorare su quell'ecosistema per mettere a terra le opportunità dei coetanei perché siamo tutti molto giovani e cercare di lavorare anche per creare quelle condizioni per il futuro. La chiave quindi è la formazione, questo è l'elemento che deve caratterizzare anche le nostre agende. Lo possiamo fare, ovviamente le risorse del PNR sono molto importanti e ci servono per mettere a terra tanti progetti. Poi ho la fortuna di avere una città che è anche molto sportiva, abbiamo l'autore Ferrari che quest'anno compie 70 anni e al di là di avere in calendario la Formula 1 mettiamo in cantiere tantissimi eventi molto importanti. Da poco abbiamo appena fatto un, un evento molto rilevante legato all'empowerment femminile sul tema dell'automotive, che è un altro elemento molto particolare, se pensiamo alla Regione Emilia Romagna, che, insomma, dalla quale provengo, mettere a terra anche le politiche dell'automotive, le politiche in generale rispetto a quelli che sono i collegamenti col polo universitario, ma soprattutto anche con questa frontiera del digitale, che è un elemento molto importante. Ecco, su questo che noi dobbiamo focalizzare il nostro lavoro, il lavoro anche legato in maniera più ampia a quelli che sono i territori. E poi ci sono Vice Sindaco metropolitano della città metropolitana di Bologna e su questo abbiamo iniziato col Sindaco Matteo Lepore a lavorare su, ad esempio, dei comparti importanti, quanto qualificare anche le politiche del lavoro. Pensiamo all'etica d'impresa ma soprattutto anche alle nuove imprese. La logistica è un tema che Tocca molte città, molti sviluppi dei nostri territori. Noi abbiamo cercato di mettere in campo delle misure anche per, come dire, regolamentare questa logistica attraverso una logistica etica, una carta, mettendo al centro le persone e cercando di valorizzare comunque dall'altra parte la crescita delle imprese. Ecco, questi sono alcuni elementi, alcuni spunti, dall'altra parte si potrebbe parlare delle nuove eh, tecnologie. La digitalizzazione sta portando anche sulle nostre imprese nuovi mestieri, se pensiamo alla cyber security o ad altro. Però ecco, se allarghiamo tutte queste politiche e le mettiamo al centro della nostra agenda, abbiamo visto oggi il tema della sostenibilità come il tema del lavoro, come il tema dei giovani, ovviamente sono incentrati su una cosa, sullo sviluppo. Dobbiamo dare gambe a questo. E poi... Ovviamente quella di Anci è secondo me una bellissima esperienza, Io ho iniziato nel 2013 da consigliere comunale, non ho avuto esperienze come assessore ma ho iniziato formandomi, partecipando alle assemblee e ho conosciuto anche il collega Pella che insieme ci siamo confrontati anche sulle politiche da un lato dei giovani, ma dall'altro anche sulle politiche sportive. E quindi l'invito che faccio a tutti ovviamente in questa tarda serata, in questo venerdì sera, anche è di metterci in gioco e di partecipare all'interno dell'associazione, del, diciamo, della, dell partecipare a quei corsi di formazione, ma partecipare anche in generale alla vita no, delle nostre comunità e soprattutto fare rete, perché se facciamo rete tra noi eh, come si diceva anche all'inizio non bisogna avere aver paura di copiare qualcosa sicuramente qualche amministratore qualche comune, qualche territorio avrà messo in campo qualcosa di importante per la sua comunità ma che può diventare importante anche per le altre comunità quindi la ricetta e gli ingredienti sono molto semplici applicarsi, mettersi in gioco e cercare da, di darsi da fare perché ovviamente non siamo né nel futuro né nel presente né nel passato ma siamo sicuramente un pezzo delle nostre comunità e quindi se facciamo questo percorso, allora arriveremo dove il bene comune ci chiama, cioè a dare una risposta a quelle fragilità e quelle difficoltà ovviamente di tutti. Grazie, veramente, buona serata a tutti e a tutti. Grazie al sindaco Dima, era giusto chiudere così, grazie davvero.